Va bene, buongiorno a tutti, ci sente? Buongiorno a tutti. Allora iniziamo oggi il semestre perché siamo contenti finalmente che ricominciano le lezioni, ma iniziamo in particolare il corso di tecniche di programmazione no? che ci terrà a compagnia per un centinaio di ore malcontate. Allora vi racconto prima che cosa faremo insieme lungo questo percorso eh, e poi vediamo se riusciamo già a iniziare a sporcarci le mani con qualcosa allora questo è un corso se, se non ho sbagliato aula no? di tecniche di programmazione per terzo anno dei gestionali 10 crediti per cui, da cui da 100 ore e essenzialmente la cosa più importante che dovete eh, di cui dovete prendere nota è l'indirizzo di questo sito, che in realtà è quello che vi avevo già diciamo così, preannunciato e inviato nella mail la settimana scorsa, così ho cominciato a darvi anche un po' di lavoro in anticipo perché quando uno finisce gli esami poi si trova no, con la necessità di fare qualcosa, eh, su cui ci sarà essenzialmente tutto il materiale di riferimento che ci servirà durante il corso. Eh, quindi comprese queste slide quindi non, mettete, non perdete tempo a ricopiare ciò che vedete qua che sappiamo come regola generale che qualunque cosa passi da qua ve la trovate su quel sito ok? Eh, impiegate il tempo invece a cercare di, di capire, ragionarci e magari anche fare domande su quello che invece eh, raccontiamo mm? ok cos'è questo corso? Allora, ehm, io mi sono dato, quando ho cominciato a progettare questo corso e qualche anno fa, forse sono già sei anni fa, qualcosa del genere, mi hanno detto: Vai a fare un, un corso di algoritmi per i gestionali. Mm? Mm. Eh, io mi sono detto: bene, ma non voglio assolutamente che sia simile a quello che fanno gli informatici, perché gli obiettivi, eh, diciamo così, formativi di un genere gestionale e quello di un ingegnere informatico sono totalmente diversi. No? Eh, e quindi anziché eh, come fanno appunto i vostri cugini informatici, andare a eh, lavorare all'interno degli algoritmi per creare strutture dati nuove, andando a imparare tutte le problematiche di gestione della memoria, puntatori e cose simili, eh, io qua vi propongo di metterci, di lavorare a un livello superiore, lavorare cercando di ragionare insieme su come si possono affrontare e talvolta risolvere dei problemi realistici, non dico reali, i problemi reali sono troppo difficili, anche per chi lo fa di mestiere, però diamoci dei problemi realistici su cui lavorare e cerchiamo di affrontarli con dei metodi di sviluppo e con degli strumenti di sviluppo che siano magari del 2019 eh, e non del 1980, no? in termini anche di interfacce, di strumenti, di linguaggi, eccetera, eccetera. Okay? Quindi tre, questi tre slogan, cioè problem solving, real world software e real world problems, sono un pochino eh, le linee guida nel definire quelli che sono gli argomenti che seguiranno. L'obiettivo che mi do è che voi, non so se ci riuscirò o no, ma che voi a, a distanza, quindi quando andate in tirocinio, quando andate a lavorare, eccetera, eccetera, di fronte a qualche domanda, problema, dilemma no? che incontrerete lavorativamente, consideriate che tra le varie possibili no? soluzioni, modi di affrontare questo problema, cioè magari applico le metodologie tal dei tali che ho visto su un libro, magari eh, faccio eh, cioè un rito di magia nera così si risolve tutto, cose del genere, tra le varie possibili eh, approcci alla soluzione c'è anche quello informatico. Quindi vado a modellare il problema e costruisco degli algoritmi e dei sistemi magari mi faccio aiutare a costruire degli algoritmi e dei sistemi perché magari sono al di fuori della mia portata però almeno capisco che esiste questa linea che mi permette di andare a trovare soluzioni purtroppo quello che scopriremo con queste paroline, real world eh, purtroppo ci fanno sempre male ci faranno del male perché ci accorgeremo che anche i problemi che sembrano semplici sembrano stupidi in realtà quando applicati su dimensioni su casistiche reali in realtà tendono a essere irrisolubili non tanto per ragioni diciamo, teoriche ma per ragioni di tempo di elaborazione quindi ovviamente uno degli aspetti eh, che ci interesserà molto è anche la fattibilità della soluzione cioè quanto tempo ci, ci mette sì ho scritto un programma che risolve il problema più complicato del mondo schiaccio RAM adesso e torno tra 12.000 anni a vedere il risultato no? questo è ottimo dal punto di vista teorico un po' meno dal punto di vista ingegneristico pratico quindi anche eh, poterci confrontare con quella che tecnicamente chiamiamo complessità no? degli algoritmi. Eh, quindi, vabbè, io qua eh, ho declinato quelli che sono i principali algoritmi del corso sotto queste tre etichette, non sto a leggerle eh, qua adesso eh, perché sembra quasi eh, leggere delle parole che per ora sono prive di significato e eh, dovremo no? strada facendo affrontarle, conoscerle. Eh, ma essenzialmente trovate ricorre più volte la parola algoritmi perché essenzialmente di questo si tratta di fronte a un problema trovare qual è l'approccio migliore alla soluzione migliore tra quelli ovviamente da noi conosciuti troviamo una serie di tecnologie nel secondo box per costruire interfacce grafiche per interrogare basi di dati eccetera che sono eh, tra le tecnologie così eh, usate normalmente anche in ambito professionale. Ah, quindi non, cerchiamo di semplificare il problema ma non semplificarlo troppo da renderlo riconoscibile o non più eh, applicabile. Eh, e quindi ad esempio ciò che avete imparato nel corso precedente di base di dati, che essenzialmente hanno impostato un po' come contenuto di base per capire come funziona e cosa puoi fare, per noi la base di dati sarà uno strumento, uno strumento di base che ci serve per mettere i dati, interrogarli, gestirli e quindi applicheremo ciò che avete imparato in quel corso. Eh, avete imparato poco tempo fa un linguaggio Java legato essenzialmente ai meccanismi di programmazione oggetti, ecco, ad esempio quando avete imparato programmazione oggetti avete imparato tante caratteristiche in generale della programmazione oggetti ma poi in particolare del linguaggio Java. Ecco, noi ci chiederemo non tanto che cosa fa la parola chiave extend, ma a che cosa serve, dove la uso in quale caso mi serve Mi serve creare una sottoclasse oppure un'interfaccia oppure come combino tra di loro le capacità del linguaggio quindi cercheremo sempre di dire io eh, mi, mi porrò dal punto di vista che voi essenzialmente abbiate già una serie di competenze di base su questi diciamo così, ingredienti di partenza e lavoriamo insieme per combinarli non tanto nell'affrontare un esercizietto didattico ma nel cercare di modellare un problemino Semplificato, no? ma che in qualche modo sia riconducibile a un problema reale. E Questo lo faremo anche come strumenti di sviluppo, quindi vi obbligherò a usare gli strumenti che usano normalmente i programmatori eh, per poter gestire lo sviluppo del software, le versioni, eccetera. E questo poi è poi il metodo eh, di lavoro. Ehm, beh, questo è quello che. È. Ah, non ultima, non ultima è questa parola gradevoli, me l'ho già detto essenzialmente, questa parola gradevoli che ho aggiunto in questa slide eh, perché. Mh, è un po' brutto, che voi studiate tanto e poi alla fine quando arrivate a casa i vostri amici fidanzati, fidanzati, vi chiedono cosa fa il Politecnico e voi gli fate vedere una finestra triste nera con delle scritte dentro e basta, se lo capite, ma io sono un bambino di tre anni che gioca con scratch e fa delle cose più belle di tempo. E, e allora, cercheremo anche, anche questo dal punto di vista proprio dell'applicabilità, so che molti o stanno andando, stanno per andare a fare un tirocinio, è anche importante costruire qualche cosa che sia usabile, che abbia almeno un'interfaccia, che non sia la vituperata linea di comando o altre cose più o meno astruse. E quindi impareremo anche a fare un po' di queste cose. Ah, questo è un po' l'obiettivo. Come ci organizziamo? Eh, L'orario lo sapete, allora, spenderemo un po' il tempo in quest'aula, un po' in quella a fianco e eh, parecchio tempo in laboratorio. Quindi in questo corso avete visto che il laboratorio settimanale inizia già questa settimana, quindi mercoledì, eh, e sono eh, turni di laboratorio di tre ore ciascuno. Mm? Non tre ore, non ho messo tre ore di laboratorio, confronto a quattro e mezzo di lezione, no? tanto perché non c'avevo voglia di spiegare, ma perché eh, il laboratorio è la parte più importante del corso. Dove effettivamente vi mettete alla prova e digerite, sedimentate, concetti, li provate vi fate funzionare, sbattete la testa, piangete, litigate, vi rialzate e poi alla fine capite. C'è poco da fare. Ci sono già, ma io so già da lì quasi la data, dei momenti di crisi, no? degli argomenti che effettivamente vi e ci metteranno in crisi e sono da superare, eh, perché essenzialmente non c'è da negarselo. No? L'informatica non è schiacciare bottoni, ma è far funzionare il cervello e a volte su astrazioni che sono anche abbastanza complesse, no? Quindi nulla di insuperabile però è lì, non è l'apprendimento non è sono venuto in aula, mi è sembrato di capire no? quello, vabbè, è l'1% il eh, 99% invece eh, provo a fare e dopo un po' ci riesco anche hm? quindi non scoraggiamoci, lavoriamo insieme quindi le ore di aula, lunedì e martedì sono 4 ore e mezza settimana, non c'è se divisione tra lezione e esercitazione, nel senso che tendenzialmente beh, a volte ci saranno delle ore dedicate a fare degli esercizi, insieme. Mm. Uh, a me in aula non piace darvi l'esercizio e dire adesso fatelo perché è un pochino eh, un, uno spreco del tempo che abbiamo insieme, per cui esercizio significa essenzialmente che facciamo un esercizio insieme. Prendiamo un testo, io provo a risolverlo, voi mi dite dove sbaglio a volte. Eh, e ragioniamo insieme sulle scelte da fare, quindi magari un esercizio di mezz'ora ci mettiamo due lezioni intere per fare, ma nel frattempo ragioniamo sul come e sul perché. E, e, e quindi a volte sono appunto lezioni, le ore dedicate a fare esercizi, ma la maggior parte delle volte faremo un po' di teoria e subito dopo faremo l'esempietto, l'esercizietto per poterla eh, applicare. Per questo vi ho indicato, se possibile, ma vedo che molti l'hanno fatto. Ma veramente non è un requisito strong, ma eh, quello di avere un PC in da cui possiate provare a fare ciò che si dice, poi magari finite anche prima di me, perché io nel frattempo devo raccontarlo e, e così ci si confronta essenzialmente sul, su ciò che abbiamo implementato. Tutto questo, eh, tutto questo corso sarà video registrato in modo eh, più o meno artigianale, quindi vedete che sono una specie di robot con due, con due microfoni, uno per l'aula e l'altro per la registrazione, eh, e cercherò di pubblicare le lezioni abbastanza rapidamente sul canale YouTube che avete già visto e stiamo provando a testare per quest'anno in modo sperimentale anche la pubblicazione sul portale di lezioni voi sapete che sul portale dell'Adiatica vanno soltanto a finire le lezioni dei corsi che sono videoregistrati con i borsisti, con tutta la minicola di Ateneo, eccetera. Adesso stiamo provando a sperimentare la possibilità di pubblicare ufficialmente sul portale anche lezioni, diciamo così, più autogestite come questa, per aumentare l'offerta essenzialmente, no? eh, poi, ma questo è un dettaglio. Ve, ve li ritroverete qua, visto che in questo semestre stiamo ancora sperimentando la cosa, di sicuro ci vorrà qualche giorno in più, hm? eh, ma io cerco almeno in giornata, non adesso perché dopo questo ho altre due lezioni, ma in giornata o il giorno dopo al massimo di pubblicare le lezioni. Il laboratorio come dicevo sono tre ore a settimana divise in due squadre, per me io la considero la parte più importante del corso che è quella che parte da zero e si avvicina via via a quello che sarà l'esame, cioè man mano che andremo avanti con la settimana i tipi di esercizi che faremo in laboratorio saranno sempre più simili ai tipi di esercizi che faremo all'esame. L'esame non è altro che un laboratorio speciale dove io sono più cattivo del solito. Ehm, e è sotto forma di esercizi proposti, quindi vi daremo già una tratta di esercizio, già un progetto impostato e vi chiederemo di lavorare e, ehm, e eh, chiaramente sviluppare. Questa frase qua codice disponibile su GitHub, eh, ve la raccontiamo meglio la settimana prossima, per questa prima settimana abbiamo un po' di urgenza di darvi degli elementi per mettervi in grado di lavorare mercoledì, quindi alcune informazioni diciamo così introduttive le dobbiamo eh, eh, rimandare la settimana successiva l'idea è che oggi il, lo sviluppo oggi è sempre ma oggi per fortuna ci sono gli strumenti, lo sviluppo di un applicativo software non è mai un'attività individuale è sempre un'attività di team, di gruppo e quindi servono degli strumenti per poter gestire la condivisione, la comunicazione dei vari, del software essenzialmente del ciclo di vita e dello sviluppo del software. Eh, GitHub è uno di questi strumenti non è intuitivissimo da usare alle prime, diciamo così, alle prime battute, ma poco per volta eh, ci arriveremo, ma è lo strumento e la metodo di lavoro che si usa anche in campo professionale. Quindi noi nei nostri esercizi di laboratorio useremo già uno strumento e cominceremo a capire le logiche di utilizzo, eh, soprattutto nel caso di progetti open source, essenzialmente è un must, è lo strumento di riferimento. Uh, questa frase consegna elaborata è sbagliata, eh, perché è una funzionalità di, di, di github che non stiamo usando, quindi eh, fate finta che non sia scritta, dimenticate di cancellarla, perché non funziona bene. Um, ma questo mi permette di dire che io non correggerò mai, non vi chiedo di eh, mh, consegnare nulla alla fine dei laboratori. perché cioè, il laboratorio lo fate per voi. Noi siamo lì per aiutarvi però non andiamo sicuramente a farci consegnare il lavoro che fate eh? perché purtroppo quello che vedo è che quando metti un obbligo di consegna nel mio laboratorio lo studente perde più tempo a cercare di copiarlo, a trovare qualcuno a cui copiarlo che non a provare a risolverlo e eh, non è produttivo. Ehm, però se provate a farlo e non ci riuscite, proprio attraverso il GitHub diventa anche molto facile darvi consulenza a distanza dicendo, oh tu guarda a me non è venuto, a questo punto non l'ho capito, dai un'occhiata a ciò che ho scritto attraverso questa piattaforma GitHub, eh, piuttosto che non eh, dover fare fotocopie di un foglio di carta o cose di questo genere, quindi ma, lo vedremo. Eh, gli esercizi che proponiamo in laboratorio avranno tutti una soluzione pubblicata io tendo sempre di solito è sempre un tiramolla in cui alla fine vincete voi eh, a cercare di pubblicarle il più tardi possibile queste soluzioni in realtà ne abbiamo già tutte per tutto l'anno praticamente però è eh, solo per riuscire a vincere l'inerzia eh, per cui dice, se so che domani salta fuori la soluzione non mi sforzo troppo di provare a risolverla. No? e questo è il primo elemento quindi so che sarà la soluzione ma quando arriverà sarà già tardi quindi è meglio che, che ci provi oggi eh, il secondo elemento è che noi pubblichiamo una soluzione voi qua siete in cento di qualcosa persone quindi ci saranno 100 soluzioni di cui 80 sbagliate, non me ne vogliate, sono numeri e 20 giuste, ma diverse tra di loro quindi c'è la soluzione del professore che è giusta e tutto il resto che è sbagliato okay? quindi è molto più importante riuscire a fare in modo che ciascuno di voi ragioni sulla propria soluzione capisca perché è giusta o capisca perché è sbagliata piuttosto che andiate a vedere la soluzione fatta da un altro di cui non abbiamo condiviso il ragionamento nella, nello svilupparla. Quindi per questo le soluzioni a me interessano quelle fatte da voi, non quelle fatte da me e quindi cercate di fare lo stesso. Poi lo so che vincete voi e noi le pubblichiamo lo stesso ma didatticamente rischiano di essere un numero. Uh, di laboratorio, uh, io non so se se voi siete divisi in altri corsi dalla alla L, dall'M alla Z oppure con un altro perché la L è un po' ballerina alcuni anni va di qua alcuni anni va di là se, abbiamo, se avete già una divisione in altri corsi paralleli a questi io prenderei la stessa così non ci incasiniamo troppo quindi potrebbe essere questa a meno che non mi diciate che la L è nella, sec è nella seconda metà anziché che nella prima e per scontentare tutti in ugual modo perché mercoledì alle 8.30 è una cosa brutta da vedere eh, non tanto mercoledì, ma 8.30. Alterniamo le squadre in una settimana, quindi, nella prima settimana la squadra 1 viene prima e eh, la squadra 2 viene dopo, la settimana successiva le cose si alternano, così mal comune resta mal comune. Ma pazienza. Eh, soprattutto nelle prime settimane, il laboratorio lo conoscete bene: con il laboratorio LEP che c'è per i gestionali. Eh, soprattutto nelle prime settimane, la capienza sarà una, un aspetto critico. quindi vi chiederei di non fare spostamenti di turno, cercare di cioè attenervi il più possibile ai turni segnati. Poi, non che la cosa mi piaccia, ma di nuovo è un dato, di fatto, che man mano che le settimane proseguono, l'affluenza la tende a diminuire, allora a quel punto mh, ci sono meno problemi essenzialmente se qualcuno dovesse cambiare turno, ma almeno nelle prime settimane questa cosa non la faremo. Ah, eh, noi nel riconoscere che la, che la frequenza scende noi abbiamo cercato di pianificare le ore del corso, no? cercando di dare più supporto dove serve di più, e quindi ad esempio le ultime tre settimane abbiamo previsto di fare una squadra sola e non due, perché tanto ci stiamo tutti in laboratorio, così quelle ore le usiamo nella prima parte del corso. Allora, è un problema organizzativo nostro, dal vostro punto di vista è uguale, avete sempre tre ore a settimana. Beh, sulla video-lezione abbiamo già detto, l'ultima frase vuol semplicemente dire che se io sbaglio qualcosa, mi incasino, si stacca il cavetto, e eh, per una lezione non c'è la video lezione, non abbiatecela con me, è una cosa che in più che cerco di fare, ma non riesco a darvi nessuna garanzia, dire, che sarà tutto esattamente perfetto. Il sito l'avete già visto, eh, quindi è semplicemente riportato qua, e, eh, oltre a questo sito che riporta essenzialmente il materiale didattico, ma soprattutto, eh, che magari apriamolo se la rete oggi ci supporta, è diviso in queste semplici sezioni, dove il programma non ci interessa niente perché è quello della guida dello studente, il materiale contiene i lucidi da scaricare, quelli che stiamo usando useremo oggi e domani, le video lezioni, esercizi, man mano che faremo degli esercizi in aula, verranno pubblicati qua, così esattamente ciò che faccio eh, compare qua, e una serie di dati su cui faremo esercizi, software, ma queste sono informazioni eh, d'uso. Sulla parte esame ci sono tutti i temi d'esame passati, alcuni con la soluzione e altri senza, dipende se eh, di fatto l'abbiamo sviluppata in una forma presentabile. C'è una parte registro, qua in fondo che contiene l'elenco delle lezioni. Quindi cercheremo anche di mantenere questa pagina un pochino aggiornata, anche con qualche giorno di anticipo, in modo che possiate sapere se quel giorno lì dovesse saltare lezione, cosa verrà fatto, e quindi eh, organizzarvi di conseguenza. Mm. Eh, e poi pubblicheremo ovviamente il, le slide e i video relativi alle singole lezioni, in queste colonne. Eh, okay. Questo è il sito principale dove c'è tutto il materiale, ma per quanto riguarda invece lo sviluppo di esercizi, esercizi fatti in aula, esercizi fatti in laboratorio, temi d'esame, eccetera, eccetera, facciamo invece riferimento a questo sito che si chiama GitHub. Eh, come, come vi ho detto, ve lo racconto con più calma eh, la settimana prossima, mm, però potete già fin d'ora cominciare a crearvi un account qua sopra. Ok. Cosa serve per poter affrontare questo corso? Allora, l'ho già accennato all'inizio, noi lavoreremo in Java e quindi è eh, ovviamente essenziale ciò che avete imparato nel corso di programmazione oggetti, che dovreste aver fatto quasi tutti. Per chi non l'avesse fatto, io ho indicato qua sul sito, nella pagina delle facche, che in realtà sono molto brevi, eh, alcune indicazioni su come fare a studiarvi ciò che serve della programmazione oggetti per questo corso. È ovvio che se arrivate da un percorso in cui non avete fatto o l'avete fatto diciamo così, solamente di presenza ecco, eh, quel corso senza studiarlo, senza praticarlo eh, e l'esperienza mi dice che alla fine si riesce comunque a recuperare ciò che serve per seguire questo corso, è ovvio che nel primo mese non capirete niente, però poi ci si mette alla parte. No? E mentre invece eh, anche gli altri contenuti che sono pesantemente utilizzati qua sono quelli di base di dati che avete fatto l'anno scorso, eh, inizieremo a usarli dal, dalla quarta settimana del corso o giù di lì, non subito. E impareremo tutto ciò, ciò, eh, ciò che avete visto nel corso di base dati, che è come interagire con una base dati, eh, faremo in modo che i nostri programmi, i programmi che noi implementeremo in Java, possano effettivamente interfacciarsi e interagire con una base dati facendo interrogazioni, ricercando dati, eccetera. Quindi le query non le scrive in un database, le, non le scrive l'utente, le query le lancia il programma sulla base dell'azione dell'utente quindi noi vedremo questa parte poi nel base dati so che hanno fatto la parte finale in cui queste cose qua si vedevano molto all'acqua di rose in PHP e qui cercheremo di vederlo in modo eh, un pochino più robusto io ciò che noto è che deve esserci qualche fenomeno probabilmente dovuto ai raggi cosmici per cui eh, nel corso di base di dati fate delle interrogazioni complicatissime di 10 righe annidate eccetera poi venite qua, c'è da fare un'interrogazione semplicissima e andate nel panico. No? Eh, è la stessa cosa, eh, SQL è sempre SQL, non è che dovete cancellare e ricominciare da zero. No? Quindi eh, a, a volte quella competenza che avete, perché per me lo superate, eh, poi in qualche modo no, viene un pochino persa. Ecco. Cercate di dargli una rinfrescata se potete. Dopodiché i materiali di studio principali sono questi due. Ragionamento, non c'è tanta teoria, non ci sono volumi di libri da studiare, ad alcuni può piacere, ad altri meno, ma così. è così. C'è tanto da spaccarsi le meningi insieme al computer, quindi mettersi a fare esercizi, provare ragionare su cosa funziona, cosa non funziona perché provare a mettere in pratica le varie cose e provare a fare esercizi via via sempre più complessi una cosa che io poi suggerisco sempre è nel momento in cui vi danno un esercizio quando vi è venuto provate a giocarci provate a cambiare qualcosa, giocate un pezzo, toglierlo vedere un po' di padroneggiare essenzialmente ciò che state facendo ehm, queste due cose sono le due cose principali ovvio, di più quella di sinistra ehm, ma poi ci sono dei, degli amici forti che sembra scontato, eh? serve Google, sì. Contate eh, che Google ce l'avete anche all'esame. se Io l'esame ve lo faccio fare in laboratorio, poi lo conto meglio, lo faccio fare in laboratorio con tutto. Tutta internet. Okay? Quindi potete usare. tanto non. Eh, potete usare tutte le risorse che ci sono a disposizione. Dicevamo prima real world software, cioè uno sviluppo... Qual è lo sviluppatore reale, del mondo reale, che dice io devo scrivere un programma, ma... non guardo sul libro, non guardo su, su Google, perché devo ricordarmi io tutto. Eh, pazzo, no? Non è sicuramente uno che vive nel, nel mondo di oggi, nei, nei meccanismi di sviluppo di oggi. Quindi qui cerchiamo di replicare il più possibile fedelmente quell'ambiente. E quindi, se vi serve un'informazione, non vi ricordate come si chiama una funzione, non vi ricordate in SQL come faccio a trovare il giorno di, la data di domani, boh, non mi ricordo, è ovvio che non ti ricordi, hai altro più interessante a ricordarti. No? Dove andare in vacanza è più importante che non come si fa la data di domani in SQL, tanto quella la trovi no? su Google, devi solo saperla cercare nel modo giusto. Ho visto persone perdere due ore durante l'esame per cose che scritte nel modo giusto erano il primo risultato di Google. Okay. Questo, fare le domande nel modo giusto significa anche capire qual è il problema, capire cosa stai cercando. Magari far cercarlo in inglese, ecco, non in italiano. Che okay. eh, non sembra, ma alla fine la quantità di risultati, anche poi visto sulla quantità filtrata anche la qualità emergente di tutti i migliori ti permette probabilmente, visto che poi anche tutta la documentazione è scritta in inglese quindi ci sono una serie diciamo, di accorgimenti che vanno in parte sull'esperienza e in parte soprattutto sul capire quella domanda che devo fare, perché sono bloccato qua okay? e eh, nell'enorme nell mole di risorse di internet, una molto importante è il sito di Stack Overflow che è un sito di domande e risposte di programmatori in realtà Stack Overflow è una famiglia di siti diversi dedicati ai temi più disparati, eh, dalla scrittura creativa come allevare alle i figli, al giardinaggio, eccetera. Ce ne sono però, perché è nato lì, un certo numero dedicato alla tecnologia. Stack Overflow è essenzialmente quello più centrato su domande e risposte di programmazione. Quindi molto spesso quando cercate qualcosa su Google vi rimanda a Stack Overflow dove ci sarà qualcun altro che ha avuto lo stesso problema, ha fatto la domanda e altre persone hanno provato a rispondere. Poi le risposte sono votate, più votate, la meno votata, questa è la risposta approvata, eccetera, e quindi da lì potete capire se quella soluzione proposta si applica anche al vostro caso. Che non vuol dire fare copia e incolla Becher senza capire del codice che c'è di sopra, perché sennò no, di sicuro non funzionerà. No? Però è una risorsa importante. Queste sono le risorse che, con cui i programmatori reali hanno a che fare ogni giorno. L'altra cosa che sembra strano ma è utile è leggere la documentazione. Cioè, A volte uno usa una classe Java, non si ricorda un metodo che cosa fa, e fa delle ricerche su internet, trova il tutorial di Zio Pino che ha fatto il tutorial eh, una sera che era stufa, allora ci cioè, ha raccontato quattro cose con un esempio di sei anni fa, che tra l'altro non gira perché vedi che mancano i punti e virgola. Cioè, una sera, e poi ti fidi di quello, quando c'è la documentazione ufficiale, tutte le librerie che usiamo, che puntualmente dice esattamente cosa fa. È chiaro che la documentazione ufficiale magari è un pochino più ostica da leggere perché deve entrare un po' nella logica di chi l'ha scritta. Però proveremo a farlo anche insieme alcune volte, in cui dire che questa cosa qua non la so fare, andiamo a leggere e capire come si può fare. No? Quindi io cercherò a volte proprio appositamente di non darvi la soluzione o già l'informazione che serve diciamo sulle slide, ma ce la andiamo a cercare insieme in laboratorio farò la stessa cosa, quasi sempre l'ultimo punto in un laboratorio vi chiede di fare cose che non abbiamo spiegato ma perché la vita è così no? tu hai certe competenze, le consolidi e quelle ti servono per fare il passo successivo per andare a cercare al di là del recinto se riesci a trovare le informazioni che ti servono, le fatto che ci sono, eh? non è un problema le informazioni che ti servono per fare qualche cosina in più hm? e poi quindi la documentazione è questa sconosciuta e poi cos'è questa cosa? oltre al fatto di somigliare a cimici che in casa nostra sono sempre le benvenute è l'icona del debugger ok? di Eclipse in questo caso purtroppo è bruttissima perché non è che su Eclipse la vedete piccolissima allora sembra più carina questa ingrandita eh, perde bastanti risoluzioni cioè imparare un pochino a fare il debugging dei programmi perché una cosa che succede è che tu fai un programma, non funziona, perché è così, sempre, e tu cominci a guardare il codice, lo guardi in angolazioni diverse, e dopo un po' dici l'errore è qua. Così. Quando in realtà l'errore è magari completamente da un'altra parte. Per cui, metà del lavoro è capire, scrivere un programma, scrivere un'applicazione, risolvere un problema l'altra metà del lavoro è far sì che funzioni ma metà metà davvero come tempo no? se io finisco di scrivere un programma in tre ore eh, mettete a budget altre tre ore per correggere gli errori ma sempre anche se foste programmatori esperti eh, no, perché se fossero programmatori esperti lavorerete sui programmi più complessi e, è, è una, non è una legge di natura ma quasi e allora dobbiamo, anche qua così come dobbiamo eh, dotarci di strumenti per ricercare le informazioni dobbiamo anche dotarci di strumenti e imparare a usarli per ricercare i problemi. Quindi il debugging è l'operazione che fa il detective per scoprire l'assassino sulla scena del crimine. No, la scena del crimine è il programma che non fa quello che devi, l'assassino è magari la linea di codice sbagliata o l'oggetto usato in modo diverso o il metodo che pensavo che facesse una cosa in forma diversa e così via. E questo per farlo deve andare per ipotesi, per analizzare, a verificare, eccetera. eccetera. Vantaggio rispetto al detective è che un programma si può ripetere più volte mentre l'assassino è meglio che non venga ripetuto. Ah, proviamo a ucciderlo di nuovo, così vediamo se capiamo l'assassino. Qui no? però possiamo provare invece a ripeterlo. Quindi, questo è uno strumento che a volte mi capita, magari in laboratorio, dice: Ma non capisco il problema, allora magari clicco sull'icona del debugger e vedo persone che mi sgranano gli occhi e dicono: Cos'è questa cosa qua? Ecco, cerchiamo di non farlo, cerchiamo di sfruttare eh, il corso per fare questo. Poi, ovviamente ci sono le slide, ci sono i libri, ci sono i siti, eccetera, eccetera. Ma questo viene dopo viene dopo in risposta no, a dei bisogni che abbiamo mentre facciamo la parte di sviluppo quindi veramente eh, quello, quello che sto cercando, cercando di comunicarvi è di mettervi in prima persona e provare eh, a, a imparare a fare questa attività di problem, problem solving che abbiamo citato prima eh, che vuol dire effettivamente fare un passo alla volta dal problema che ho in mente vago a poi la soluzione che applico il materiale, dicevo, che c'è qua sotto, che non è quello più importante, però può aiutare, sicuramente sono i lucidi delle lezioni che abbiamo, adesso normalmente le slide per comodità nostra sono fatte in inglese, ma noi parliamo in italiano, e, e ovviamente, e, e poi tutto il materiale, diciamo, su GitHub e simili, testi, soluzioni, esercizi fatti in aula, eccetera, per cercare di aiutarvi. Ci sono anche dei libri di testo, qui ne ho messi alcuni, ehm, che possono essere utili soprattutto come riferimento, ecco in particolare questo qua che si chiama Head First Java è il testo a cui faccio riferimento nel FAC per avere una, un percorso un pochino rapido di apprendimento di Java. Questi testi qua di questa serie Ad First a me piacciono molto perché sono molto anche informali, pratici, anche un po' meno noiosi del solito, in certo senso, e vanno un pochino più al sodo, eh, per cui se qualcuno si trova in difetto di Java <coughs> potrebbe magari a partire da qua, io nel, nel sito ho indicato i capitoli di questo libro, che secondo me sono più importanti eh, da studiare, non, non, non, non tutto il libro ovviamente. E poi avremo una serie di strumenti, sempre che ci aiutano a fare il nostro lavoro, a partire da Java, e qua una piccola parentesi, usiamo Java 8 nonostante sia una versione di tre anni fa, o giù di lì perché stanno facendo un pasticcio mostruoso con il signor di Oracle con le versioni di Java e la versione attuale che c'è scaricabile è la Java 11 ma io ho provato a fare insomma a installare tutto da zero con le ultime versioni ma non funziona ma per cui se tu installi Java 11 poi quando apri Eclipse ti dice ho notato che hai Java 11 magari è meglio se installi Java 8 perché non tutto funziona ancora con la versione 11 quindi è ancora nonostante magari la versione di Java 11 è stabile, ma tutto l'ecosistema di tool che usiamo non è ancora perfettamente allineato. E da 8 a 11 ci sono tre versioni, 9, 10 e 11. Allora perché non usiamo la 10 o la 9? È perché non sono più supportate. Perché nel ciclo di sviluppo di Java hanno etichettato alcune versioni come versioni supportate a lungo termine e altre versioni invece supportate a breve termine che cessano di essere supportate nel momento in cui esce la versione successiva. Quindi la 11 sarà a lungo termine, l'8 è a lungo termine, la 9 e la 10 non sono più scaricabili. Lo usavamo l'anno scorso, in questo corso, ma adesso l'hanno tolta eh, perché, eh, non essendo versione a lungo supporto, è stata dismessa. È abbastanza antipatico questa situazione, però, diciamo così. Ci assistiamo su questa versione che è stabile. Quindi mi raccomando, non andare a installare versioni più recenti perché altrimenti poi ci sono fonti di problemi. Useremo Eclipse in continuità con quello che avete già visto nel corso di programmazione oggetti, useremo un database che per comodità, per leggerezza e soprattutto perché è gratuito, sarà MySQL o MariaDB che è una versione open source che si è divisa da MySQL qualche anno fa, eh, che è lo stesso prodotto che userete nel corso, in parallelo nel corso di IOI per fare siti web, I database siti web, quindi sono abbastanza lineati come anche come, come prodotti software, ci siamo parlati, per me non è. Non è non c'è da stupirsi e useremo una serie di librerie java. Questo concetto di librerie è abbastanza importante perché al giorno d'oggi se devo risolvere un problema la prima cosa che mi viene in mente non deve essere mi metto e comincio a scrivere del codice ma la prima cosa che devo dire è andiamo a vedere se qualcun altro l'ha già risolto questo problema. ho risolto un problema simile a cui io mi possa agganciare e lavorare per differenza solamente personalizzando la soluzione fatta da un altro, un problema simile a ciò che serve a me. Quindi dobbiamo imparare non solamente a programmare nel linguaggio Java di base, usando le librerie standard, ma anche a conoscere delle librerie che possono fare il 90% del lavoro per noi. Noi faremo a un certo punto del corso i grafi, ma io non ve la sto a smenare con gli algoritmi sui grafi da fare, le definizioni, le strutture dati per rappresentare i grafi, eccetera. Cioè, ovviamente dovremo capire cosa stiamo facendo, ma poi ci sarà una libreria che implementa già le classi che rappresentano i grafi, i vertici, gli archi, gli algoritmi di visita, di ricerca, eccetera, eccetera. Quindi ciò che c'è lo prendiamo da lì, non andiamo a implementarsi da zero. Questa è l'unica speranza per poter risolvere dei problemi che non siano problemi giocattolo quelli prima li ho chiamati tristi, eh, perché devi risolvere la maggior parte dei problemi a leggere e scrivere i dati, la maggior parte del tempo a leggere e scrivere i dati. Invece qua eh, usiamo diciamo, delle librerie che ci permettono di lavorare a un livello più alto. Quindi sotto di noi abbiamo tutta una serie di tecnologie che ci aiutano nella gestione dei dati, dei database, nella gestione delle strutture dati, tutte le collection in Java, nella gestione dei, dei, dei grafi, dell'interfacciamento col database, dell'interfaccia grafica. Okay. Eh, quindi useremo un, una manciata di librerie diverse, non tantissime. Ma eh, l'importante è entrare in questa filosofia. Cioè, cerchiamo di appoggiarci a qualcosa che funziona e ci risolve i problemi. Eh, per quanto riguarda GitHub, vi dicevo, vi conviene con crearvi, se non avete già fatto, un account perché così poi potete lavorare. Qui c'è scritto dentro mercoledì come atto terroristico: in realtà. Questo mercoledì in laboratorio non, non sarà ancora necessario, indispensabile. Da quello dopo sì, però prima lo fate, meglio è. Eh, potete creare un account, eh, due, due solo avvertenze. Una è eh, se vi registrate con l'indirizzo di mail del Politecnico avete una serie di servizi più gratuiti che normalmente servono a pagamento, quindi la versione educational. Eh, vi riconosce l'indirizzo studenti.polito.it quando voi chiedete di avere eh, diciamo così, la, lo sconto per la versione education, education. Ma eh, non usate come username che vi registrate questa matricola o il numero di matricola del Politecnico. Perché, vabbè, se pensate che questo di lo userete solo in questo corso poi lo butterete via, allora fate quello che volete. Però, Ciò che sto vedendo sempre più in giro, soprattutto nel, senso, nel settore a, a, a ICT, è che GitHub diventa parte del curriculum. Cioè, quando vai no, a fare un colloquio, tu che cosa hai fatto? Gli fai vedere, magari, una serie di progetti che hai fatto magari per conto tuo o che hai contribuito ad altri progetti, eh, facendo vedere quelli che sono i tuoi contributi pubblici su GitHub, per esempio. Quindi per farlo, non vi dovete trovare da 10 anni con una password che è il numero di matricola, quindi scegliete un nome che vi rappresenti e che possa, diciamo così, accompagnarvi anche nel futuro. Ok, l'esame, dobbiamo parlare anche di questo. L'esame, ho accennato già qualcosa, sarà un esame in laboratorio. Un esercizio di programmazione, dovrei dire di problem solving attraverso un programma, quindi l'obiettivo non è tanto testarvi se sapete quel costrutto di programmazione ma di fronte a un problema se lo sapete cavare a realizzare un programma per risolvere quel problema vi diamo già uno scheletro di progetto molto scheletrico e, e poi vi chiediamo di lavorare lì dentro per costruire la soluzione al problema si svolge su pc del laboratorio allora durante il corso potete benissimo con i software che abbiamo visto prima lavorare sul vostro pc anche eventualmente in laboratorio potete arrivare con vostro pc e lavorare lì, collegarvi la rete, a volte funziona, a volte no, eh, prendere, collegarvi la presa di rete e lavorare in laboratorio. Non è, non è un problema, però via via che ci avviciniamo verso la fine del corso, ve lo ricorderemo più volte, voi non lo farete, ve lo ricorderemo di nuovo, eh, cominciare a usare i pc del laboratorio nelle esercitazioni settimanali perché è su quelli che poi verrà fatto l'esame, eh? per cui persone che arrivano all'esame fanno ma dove è salvato Eclipse, dove è il Workspace, come si apre, questo non è installato, perché sono per le tipiche domande di chi quel computer non ha mai usato, perché magari si lavora lavorato sul proprio, ecco visto che l'esame è lì, perché, su quelle macchine perché non possiamo fare altrimenti, o le usate sempre regolarmente, oppure magari vi trovate più comodi di usare il vostro PC, va benissimo, però provate anche ogni tanto a usare i PC del laboratorio per capire dove, essenzialmente dove sono salvati eh, i programmi. Lo svolgimento dell'esame è come il resto delle esercitazioni, come dicevo, con accesso libero, quindi potete accedere a internet, ai lucidi, a tutto quello che volete L'esame Le, è composto di due domande, in realtà è un esercizio articolato su due punti, c'è cioè, un primo punto che è la parte più facile e il secondo punto è la parte un pochino più algoritmica, un pochino più challenging. Um, il primo punto dà un punteggio che è poco oltre la sufficienza, un punteggio massimo che è poco oltre la sufficienza e viene corretto seduta stante. Cioè voi fate il compito, due ore, eh, due, due ore la prova scritta, um, forse avete fatto una prova d'esame in laboratorio al termine io vi chiedo di uscire dal laboratorio poi vi chiamiamo uno o due per volta ci fate vedere ciò che avete fatto e vediamo se funziona per quanto riguarda la prima domanda se funziona avete superato l'esame se non funziona siete bocciati molto buleato eh? Però voi quel giorno lì sapete già se siete passati o no. Allora, io so che per voi giugno-luglio del terzo anno è una cosa che comincia a far rima con laurea e quindi è abbastanza importante per voi, per la vostra organizzazione fare l'esame oggi e sapere oggi se sono promosso. Poi magari non so il voto, nel senso che in quel momento vi diamo il voto nel primo esercizio, che è il voto minimo che prenderete. Poi, per coloro che hanno superato, chiamiamolo il del primo esercizio, ci correggiamo punto con calma. Il secondo esercizio che essendo anche quello più algoritmico, mentre appunto nel primo esercizio facciamo la verifica funziona o non funziona, nel secondo dobbiamo quasi sicuro non funziona, perché in due ore non è che non può pensare di far tutto preciso, quindi è normale che magari non funziona tutto, non possiamo negare la realtà. Eh, ma andiamo a vederci come avete impostato il codice, gli algoritmi, le strutture dati eccetera per capire no, come avete lavorato e quindi su quello, sulla base di quello vediamo il voto, poi può darsi che qualcuno funzioni, ecco, allora, 30 volte lo vediamo infatti, ma ehm, non è il prerequisito necessario mentre il primo punto è tra virgolette, per noi facile noi lo tariamo secondo noi il primo punto dovrebbe portare via circa mezz'ora, tre quarti d'ora massimo delle due ore e il resto del tempo sul secondo punto poi ciò che osserviamo in laboratorio è un po' diverso. Ma... Quindi questo è il meccanismo di correzione. Okay? La prima parte funziona o non funziona, la seconda parte andiamo a vedere ciò che avete fatto. Per chi ovviamente fa la seconda parte. Questo è un diagramma di flusso su come si svolge l'esame, ma lo affrontiamo più a ridosso dell'esame stesso. Quindi adesso ci basti sapere che l'esame è faccio in laboratorio un esercizio simile a quello delle ultime due o tre settimane di corso. Allora, questi sono i tassi di superamento dell'esame. Eh, li ho confrontati con quelli dell'anno prima, stiamo migliorando, siamo un 1-2% in più. Quindi, meglio, vuol dire che, vuol dire che i compagni dell'anno scorso sono più bravi di quelli di due anni fa. Voi vedremo, però dovete riuscire anche voi a farmi aumentare queste percentuali qua. Eh, ciò che si nota è che c'è una... Maggiore percentuale ovviamente di superamento in chi eh, ha frequentato nell'anno in corso, eh, che vuol dire che eh, è più facile superare l'esame se lo seguite, lo date subito, piuttosto che non lo lasciate indietro, e, per mille motivi che possono essere legittimi, però di solito è più faticoso essenzialmente superarlo. Eh, queste statistiche sono fatte male, perché qui dovrebbe mettere a confronto quelli che hanno superato entro il primo anno con quelli che hanno superato oltre il primo anno, non la media totale. Se vado a scorporare questi 74 da questo grafico, vedo che la percentuale di superi di chi non l'ha superato il primo anno scende sotto 50. È un segnale che vi dice, cerchiamo di, io cerco di fare in modo appunto di farlo contenere nel semestre e che a giugno possiate dire adesso che ne so laurea perché l'esame l'ho passato. però ha eh, due, due direzioni essenzialmente l'impedezza. Questo è il grafico che avrete sicuramente guardato sui voti. Eh, devo dire che mi piace pochissimo perché è sempre stato così. È eh, come, come dicono i statistici, bimodale, cioè non è la classica gaussiana in cui la maggior parte degli studenti hanno un voto intermedio, poi ci sono alcuni particolarmente bravi, alcuni part un pochino meno bravi. Stavo a particolarmente scarsa, ma non si dice. Eh. Poi mi, mi denunciate prendere gli studenti eh, no funziona al contrario eh, eh, a, a bacinella questo grafico perché? perché e io più che mettermi la sera a piangere eh, non so cosa fare d'altro, c'è un certo numero di persone che a un certo punto decide di prepararsi solamente per la prima parte dell'esame, per la domanda numero uno che mette come obiettivo quello, a me basta arrivare lì a quel 18, 19, 20 che scopre e questo è il motivo di questa grossa onda essenzialmente che va tra il 18 e il 21, il 22. Poi c'è una certa percentuale di persone che circa un terzo, invece decide, ma già che ci sono, provo anche a fare la seconda parte e di, di solito in questi casi va abbastanza bene, il che da un lato dimostra la festibilità, ma dimostra anche che se tu ti prepari per la parte complessa, poi la parte più facile la trovi veramente molto facile mentre se ti prepari per la parte facile remerai su quella e la troverai ancora difficile no? questo è un messaggio che non riesco a far passare però il eh, giorno che vedrò questo grafico avere una forma diversa sarò, darò una festa eh? però purtroppo ok, qui ci sono ancora informazioni di contatto che vi trovate non ho detto che in questo corso saremo tre docenti che si alterneranno uno sono io, l'altro è Alberto che si guarisce, vedrete domani nella seconda ora continuerete a vedere me e la terza persona è Tatiana Tommasi che eh, almeno nella prima parte del corso prima o metà semestre la vedete soprattutto in laboratorio ma diciamo che tutti e tre ci alterneremo sia in aula che in laboratorio quindi non c'è una divisione così fissa dei ruoli domande ho detto tutto ciò che volevate sapere Sembrerebbe di sì. Eh, ok, quindi da, da questo momento in avanti operativamente abbiamo l'obiettivo di arrivare a giugno a superare l'esame e a rendere più bello quel grafico. E cominciamo, ah, tanto per, volevo solo farvi vedere un esempio, questo è un esempio di un esercizio dell'anno scorso, tanto per farvi capire quando dicevo problemi più o meno reali con ehm, strumenti più o meno reali, L'esercizio dell'anno scorso era quella di realizzare, non sono tutte carine così, ecco, ma eh, era quella di realizzare una, una sorta di simulatore del giochino Razzo, che molti di voi conoscono, no? in cui tu puoi creare una partita con le lettere, puoi inventare una parola, ditemi che parola trovate qua dentro mare allora ad esempio io scrivo mare chi lo trova e lui mi evidenzia che effettivamente questa parola mare c'è quindi qui c'è un algoritmo che data la parola data la griglia eh, riesce a trovare dentro quella griglia se la parola c'è qualcuno ne trova una più lunga? normale, normale. non c'è normale <ride> remare non c'era mare ieri? Ah, è più corta cioè, una di quattro lettere l'abbiamo già trovata ieri ieri, scusate cioè marea è quello che, quello che aggiunge la vocale alla parola tra gli altri qui c'è un semplice algoritmo Ricorsivo che, data una stringa, cerca di mapparla su questa eh, griglia 4x4 provando tutte le combinazioni possibili e immaginabili. E quindi ci aiuta a vedere se state. Ah, cioè, no, io ho trovato la parola da 8 lettere, proviamo a scrivere la o non c'è, ci aiuta a verificarlo. Ma se io combino questo algoritmo che è in grado di trovare. Una soluzione se c'è, di verificare la correttezza di una soluzione andando a cercare tutti i possibili percorsi di questa griglia. Se lo combino con la conoscenza delle parole della lingua italiana, e quindi in una delle prime esercitazioni sul database prenderemo l'elenco delle parole italiane, c'è un piccolo database di 700.000 parole, che è una dimensione di database che noi tratteremo normalmente in questo corso, cioè non facciamo esercizi con 5 dati, okay? facciamo esercizi con migliaia di dati ovviamente allora se io combino 700.000 parole con questo algoritmo che è in grado di dirmi se una parola c'è o no e posso farmi trovare tutte le soluzioni Dice, ci metterà una, un anno? no, ci mette, quanto ci ha messo? una frazione di secondo fatto nel modo giusto e allora la parola più lunga, ve l'ho messa in ordine dalla più breve, alla più lunga perché se no op, era questa parola che tutti noi diciamo ogni giorno riurlera che però di sicuro c'è nel dizionario eh, vabbè domani scopriremo che cosa vorrà dire che ha otto lettere se non leggo male quindi ok quindi questo è solamente un esempio di, vabbè, ovviamente l'ho scelto perché è uno dei più carini diciamo così come esercizi che abbiamo fatto ma che fa vedere come combiniamo degli algoritmi per trovare le soluzioni con dei database che hanno dell'informazione e supporto e ci permettono di costruire dei scenari, questo è più di gioco, altre volte faremo dei scenari un pochino più, diciamo di business, più di, di, di impronta gestionale, molto faremo, su, quando faremo i grafi molto faremo sulla logistica, quindi andiamo a giocare ad esempio con la mappa della metropolitana di Parigi, quella di Torino è un po' scarsa, diciamo che non richiede molti algoritmi per trovare le farmate. Ok, allora eh, partiamo Ovviamente oggi non riusciamo a fare ancora questa cosa, no, ho sbagliato slide, scusatemi. Allora partiamo dalla cosa più visibile, meno impegnativa, che sono interfacce grafiche. Come avete visto questo giochino qua di Razzle, era un giochino grafico, i bottoni, le casola di test, eccetera, come diamo per scontato che debba essere qualunque software al giorno d'oggi? Sarà difficile, sarà complicato costruire applicazioni grafiche? No, dipende un po' dal, dall'ambiente che si usa, dalla libreria che si usa, io non so, a volte, alcuni, alcune volte nei corsi di tecnica di programmazione, l'ultima settimana facevano vedere un po' di programmazione grafica vi posso assicurare che la libreria che usiamo qua è 100 volte più semplice Quindi. E infatti ci dedico un'ora un'ora e mezza in tutto a spiegarla perché è effettivamente molto intuitiva e questa libreria che usiamo si chiama JavaFX la libreria per sviluppare applicazioni grafiche in Java e ci permette soprattutto di sviluppare applicazioni Così, di tipo business, no? in cui ci siano delle interfacce a moduli, a forum, no? bottoni, caselle di spunta, tendine, aree di testo, campi da riempire, quella roba noiosa che fate voi gestionare. No? Eh, allora, questa libreria è particolarmente comoda no? per sviluppare applicazioni di questo genere, per fare un videogioco non sarebbe la scelta migliore. Ad esempio. Allora, parliamo un po' di terminologia, questo è un esempio di una videata presa da, un da una soluzione di un tema d'esame di qualche anno fa. Quell'anno avevamo lavorato su un dataset che conteneva tutte le partite di serie A, risultati, tempi, possesso palla eccetera, eccetera. Quindi che è un altro dataset reale su cui effettivamente uno... Noi eh, passiamo parecchio tempo a cercare dei dataset in giro un pochino interessanti, c'è un altro sulla Formula 1. Se trovate delle cose in giro interessanti mandatemi un link così vediamo se riusciamo a inserirlo in qualche esercizio questa è una finestra, siamo abituati tutti a vedere una finestra di questo genere sul testo del nostro computer eh, nella, in una libreria grafica distingo tre livelli poi vediamo che sono un quarto intermedio tre livelli di annidamento c'è un livello più esterno che è questo qua con la cornice blu, azzurra che colore è? non so, beh, chiamiamola blu che di fatto contiene la finestra la window, la finestra del sistema operativo che contiene il bottone per chiudere, il bottone per ingrandire e altre cosette qua, i bordi per ridimensionare, eccetera eccetera quella parte lì che in Windows compare in un certo modo, su Mac compare in un modo leggermente diverso perché i bottoncini di apertura e chiuso sono diversi, le ombreggiature, le sfumature sono diverse non fa parte del tuo programma, fa parte del sistema operativo, viene disegnata dal sistema operativo, è la finestra che il sistema operativo, o meglio, la parte grafica del sistema operativo, la finestra che il sistema operativo mette a disposizione del tuo programma. In JavaFX questa parte si chiama stage. C'è un oggetto, si chiama JavaFX.stage, che rappresenta la cornice della finestra. Ovviamente nel nostro programma dovremo creare uno stage, creare una finestra su cui poi andare a mettere il nostro contenuto. Il contenuto vero e proprio del nostro programma in realtà è quello racchiuso dalla linea verde, che è la vera interfaccia vera e propria del mio programma che ha i miei bottoni, le mie tendine, il mio testo, eccetera, eccetera, i miei titoli. Questa parte, quindi è il contenuto della finestra, in JavaFX si chiama scena, scene, come oggetto, come nodo. Eh, questa tecnologia è una tecnologia un pochino teatrale, no? Cioè derivata dal mondo del teatro. È uno stage, uno stage un, eh, un palcoscenico, su cui vanno in scena delle scene, su cui vengono mostrate delle scene. Questa è, implica un rapporto uno a molti, cioè nello stesso stage ci possono essere presenti più scene diverse in momenti diversi. E questo è normale perché magari mentre lavoriamo con un'interfaccia schiacci un bottone e ti compaiono ti compare delle informazioni diverse, una videata diversa, poi torni quella prima, eccetera, eccetera. Noi lavoreremo quasi sempre, per semplicità nostra, non complicazione con la vita, con programmi che hanno una scena sola ma JavaFX supporta tranquillamente scene diverse che vanno, tra virgolette, in onda, cioè sono contenute nello stesso stage, cioè nella stessa finestra. Quindi, noi cosa facciamo? Creiamo uno stage e all'interno dello stage mettiamo in onda una scena. Inseriamo, pubblichiamo, rendiamo visibile una scena. E' la scena cosa è fatta? Eh, diciamo prima, da bottoncini, da tendine, bottoni, tendine, titoli, blocchi di testo, etichette, eccetera, eccetera. Tutti questi nella terminologia di JavaFX si chiamano nodi, perché sono nodi di un grafo alla fine. Quindi noi abbiamo una scena all'interno della quale posizionare una serie di nodi. Ciascun nodo corrisponde a un oggetto JavaFX, un oggetto Java, e ciascun nodo sa come comportarsi, perché un bottone sa che è un bottone e si comporta da bottone, e si visualizza come un bottone e si fa premere come un bottone. La casella di testo, invece, fa altre cose perché le fa da casella di testo, quindi si lascia scrivere, si lascia leggere, si lascia mettere il cursore dentro, si lascia cancellare, eccetera, eccetera. Quindi la libreria grafica mi fornisce già tutta una serie di nodi che mi danno i comportamenti predefiniti degli oggetti per generare interfacce di questo genere e io devo combinare questi nodi devo sapere, vabbè, io voglio fare un programma che possa prendere dei dati, inserirli, ricercarli, eccetera quindi mi servirà una casa di testo, mi servirà un bottone capisco quali sono gli elementi che mi servono e poi li posiziono all'interno della scena li posiziono e quindi vi ho detto che c'è un livello intermedio un quarto livello di annettamento oltre a questi tre, scena, su cioè stage, scena e nodo i nodi a loro volta devono in qualche modo essere organizzati. Cioè questi qua, questo è sopra, poi, poi c'è questo, poi c'è questo, poi c'è quest'altro. C'è un ordine verticale, c'è un ordine orizzontale in cui i nodi sono disposti. Allora ci sono dei nodi invisibili in più, che qua sono sempre nodi ma noi non li vediamo, che servono per posizionare altri nodi. Quindi sono dei nodi la cui funzione non è quella di visualizzare il bottone premibile ma di dire a questo bottone se deve essere un pochino più in alto, un pochino più in basso, un pochino più a destra, un pochino più a sinistra. Quindi noi nella sc la scena la popoleremo di nodi di layout, nodi di posizionamento, e nodi di controllo, che sono i controlli veri e propri. Questo a destra è la vista ad albero di questa interfaccia grafica, questa è in particolare della scena, non dello stage. Questa scena è ospitata da un nodo di layout, un nodo invisibile che si chiama border pane, poi questi nodi di layout si chiamano a volte pannelli, un border pane è un contenitore che ha cinque elementi, una parte centrale, un sopra, un sotto, un sinistra, un destra. Tipicamente la parte sopra serve per il titolo, la parte in basso, sapete che in molte applicazioni c'è una riga di stato sopra, sotto nell'ultima un un'ultima riga, la parte centrale è i contenuti, poi magari a sinistra ci sono i menu poi non sempre dobbiamo riempire tutte e quindi c'è scritto che questo border pane contiene nella parte alta vedete qua il grigio un'etichetta label è un nodo che serve per creare del testo fisso delle etichette che contiene questo testo poi nella parte centrale quindi nella parte centrale del border pane è contenuto un altro nodo invisibile che si chiama Vbox. vedete la figurina sono scatoline messe una sull'altra allora, un nodo di tipo V-Box fa sì che i nodi in esso contenuti si dispongano uno sotto l'altro. Quindi noi affettiamo questa cosa su tre righe orizzontali, vedete, zac zac, zac, zac. posso tagliare questa figura in tre parti, e queste parti corrispondono a una griglia, no, in due parti, a una griglia e un'area di testo. Quindi V-Box contiene grid pane e text area, vedete che si è indentato e quindi è un contenuto. E questo grid pane è un contenitore a griglia, di nuovo un altro nodo di layout invisibile, che mi permette di disporre gli elementi in una matrice. O oh, poi lo facciamo con calma, eh, solo per darvi un'idea del modo di ragionare. E questa griglia contiene due etichette, due choice box, che sono le tendine, le etichette sono queste due, stagione e squadra, e due bottoni, che sono questi qua. In posizione 00, 01, 01, 01, 01, cioè nei vari casellini di questa griglia. Quindi non sono io che devo impazzire a dire che questo bottone qua deve essere a 274 pixel di distanza da quest'altro e a 27 pixel di distanza dall'alto per posizionarlo. Con JavaFX non si ragiona quasi mai in termini di coordinate assolute, si usano dei nodi di layout dicendo fai tu il tuo lavoro e mantenerli allineate a griglia. Trova tu qual è la funzione di pixel giusta sulla base delle dimensioni del bottone, quanto testo c'è scritto, quanto testo c'è scritto sopra, di informazioni sulle spaziature che io ti do, di margini che voglio dare, eccetera, fai tu il lavoro. Quindi il layout in JavaFX non è simile a quello di un programma di disegno, non è come fare una procedura su carta in cui ha delle dimensioni fisse e disegno la figura, è più ancora qua dichiarativa. Dico alla libreria grafica come disporre gli elementi e poi alla fine metto gli elementi veri e propri quindi dicevamo a chase box è la tendina, il button è il bottone, text area è un'area di testo grande come questa che c'è la sua scrollbar, che posso vedere posso non vedere eccetera. ok quindi costruire un'interfaccia grafica in prima battuta significa capire quali sono i controlli di cui ho bisogno in questo caso i controlli sono 5 due tendine, due bottoni e un'area di testo capire quali sono i contenitori Vbox, Hbox ci sarà grid pane, eccetera, eccetera. Per impaginarli in modo sensato, razionale e vabbè, poi anche delle etichette che sono, sono dei controlli anche essi, anche se in realtà non fanno niente, stanno fermi. Ok, quindi noi penseremo all'interfaccia in questo modo. Disegneremo questa interfaccia usando un programma grafico che ci permette appunto graficamente di costruire queste cose. Sapendo che ognuno di questi controlli in realtà è un oggetto Java di cui potremo leggere o scrivere le proprietà. Ad esempio, qui c'è un esempio, ma poi faremo, vedremo degli, degli zoom maggiori dei nodi con cui avremo a che fare in di questa libreria. Eh, ovviamente, poi è quasi tutto illeggibile. Faccio solo notare che qui c'è una classe che si chiama Control e queste qua gialle, gialline e arancioni, sono tutti i suoi figli, tutte le sue sottoclassi. Quindi sono tutti i tipi di controlli supportati dalla libreria. E alcuni, mentre invece qui c'è una zona che si chiama region, una classe che si chiama region, che ha un figlio che si chiama pane, pannello, e qua ci sono tutti i pane possibili e immaginabili. Cioè tutte le modalità possibili di annidamento, di impaginazione, di layout degli elementi. Quindi c'è una ricchezza tutto sommato di automatismi che apprezzeremo. Documentazione, dove è documentata questa interfaccia, questa libreria? Allora se vogliamo cercare delle classi, io vi ho messo questi due link, uno è il link ufficiale, diciamo così, alla pagina della Oracle, al Java Docs della libreria che si chiama javafx, javafx 8, tutte le classi sono all'interno di un package, o di sottopackage, di un package principale che si chiama appunto javafx.qualcosa. Quindi i vari controlli saranno sotto javafx.control direi, anzi .scena.control Se vado qui dentro vedo nell'elenco delle classi che appartengono a quel package tutte le classi, tutti i possibili controlli che posso avere, i menu, i bottoni, lo slider, c'è cioè il numerino che va a sinistra a destra eccetera eccetera Poi impareremo a conoscere quelli più importanti un altro, un altro, un, poi c'è un signore che si è messo lì e ha cercato di rendere la stessa interfaccia, la stessa API eh, in modo un pochino più grafico, per cui ad esempio sempre qua JavaFX8, se andiamo a vedere i controlli, anche qua c'è la gerarchia dei controlli, io posso avere che ne so, una, un bottone e cliccando sul bottone mi fa vedere la documentazione del bottone stesso così come potevo avere da questa parte. Quindi questi due sono, in realtà hanno lo stesso contenuto, semplicemente modalità di navigazione leggermente diverse, che contengono tutta l'informazione sulla libreria GeoFX. Quindi se abbiamo un dubbio su come cavolo si fa a preselezionare una voce da un menu tendina, è qua che dobbiamo andare a cercare. Poi magari andare anche a cercare degli esempi da altre parti, leggiamo la le documentazione, troviamo degli esempi, incrociamo e capiamo come si fa. allora Cose che vi ho raccontato, quindi questa struttura dell'applicazione, come si traduce in codice? Allora, in codice si traduce con una struttura abbastanza semplice: ogni programma che ha un'interfaccia grafica, usando il Rear GFX, parte da una classe principale che estende una classe madre che si chiama Application. Application cos'è? È una classe predefinita nel package JavaFX.application java Un'application è una classe predefinita che sa già come si comporta un'applicazione grafica. Dà già un ciclo di vita all'applicazione grafica che deve partire, disegnarsi, cancellarsi, eccetera, eccetera. Il main del nostro programma, <coughs> ops. Il main del nostro programma che è qua sotto semplicemente chiama un metodo lancia, launch, che è definito nella classe madre, nella classe application. Ok? Qui noi abbiamo il nostro programma che è una sottoclasse di application. Application predefinita, non, non la vediamo non la tocchiamo. Però il programma quando, quando parte parte dal mio main, non dal main della mia superclasse. Allora, ciò cioè che io faccio nel mio main è chiamare un metodo lancia sulla superclasse class application e questo fa partire l'applicazione il lancio dell'applicazione inizializza tutta una serie di cose che sono fatti suoi e a un certo punto durante la fase di inizializzazione dell'applicazione grafica il metodo launch chiama un metodo start il metodo start è un metodo che è definito vuoto nella superclasse ma viene ridefinito nella mia classe nel mio programma quindi, dal mio punto di vista, il vero inizio del programma non è nel main, ma è nello start. So che lo start parte avendo già qualcuno che gli ha predefinito un contesto. Ad esempio, vedete che il mio metodo start riceve già come parametro uno stage. Quindi, quando io chiamo il metodo launch, questo crea la finestra poi ovviamente la class application, che è generica, non sa che cosa voglio metterci io dentro la finestra allora mi chiama il mio metodo start dicendo, senti questa è la finestra che ho creato per te metti lì qualcosa dentro e allora io farò un po' di lavoro che culminerà con queste due istruzioni primary stage, che è quello che ha creato l'applicazione per me set scene, scene. Cioè imposta questa scena, questo oggetto scene che ho creato io in queste righe che adesso andiamo a vedere, imposta questo oggetto scena sullo stage, quindi prendi questi nodi, la scena è fatta di nodi, prendi questi nodi e mettili nella finestra e poi show rendi visibile la finestra. Perché finora la finestra è rimasta nascosta, invisibile. le altre righe, le righe dalla 15 alla 22, essenzialmente costruiscono lo stage, quindi decidono che questo stage deve contenere un bottone, una tendina, una finestra, una, una, una casa di testo eccetera eccetera. Questo lo potrei fare creando gli oggetti java, new button, new choice box, new text area, oppure più comodamente leggendo un file, che qui è chiamato serie A.fxml un file di testo in formato xml che contiene una descrizione gerarchica dei nodi da creare e c'è una classe di utilità che è, si chiama fxml loader che non fa altro che leggere questo file e creare andiamo, la scena che ha un nodo radice che, che diciamo, sarà il punto di partenza della scena questo per dire che eh, anche creare un'interfaccia complessa per noi è relativamente semplice nel senso che io vi faccio vedere questo qua del giochino di Razzle il main non è più lungo di quello che c'è sulla slide perché tutta la parte di interfaccia di Razor è dentro questo file qua che si chiama razzo.fxml come è fatto questo file? e beh, dice un file di testo che adesso apro qui che contiene dei border pane che contiene degli, dei vbox che contiene degli hbox che contiene dei grid pane contiene dei nodi è chiaro che anche così è un po' scomodo da creare quindi ciò che faremo noi è di editare questi file e poi domani vediamo meglio con questo programma SimBuilder che vi ho fatto installare che è, questo non è il mio programma è lo SimBuilder che ha aperto il file fxml che contiene la descrizione della mia interfaccia qui c'è la gerarchia dei nodi di questa interfaccia ha richiesto tanta pazienza per essere creata qua dentro. Quindi noi graficamente se volessimo cambiare qualche cosa andremo a modificare, no, qui possiamo aggiungere, che ne so, non so cosa serve ma aggiungiamo un altro bottone, qui sulla sinistra ho la libreria dei componenti, prendo il bottone e lo inserisco qua, ad esempio. E questo va a modificare questo file da fxml che il mio main andrà a leggere per costruire l'interfaccia grafica quindi l'aspetto estetico di un'interfaccia grafica di un programma per noi significa semplicemente aprirsi in builder e metterci dentro i contenitori di layout e i controlli che ci servono poi salviamo il file fxml e con una riga del main che è questa qua, load, cioè queste due righe, la libreria JavaFX, legge il file fxml e ci crea la finestra. Vabbè, poi le altre sono. Su, di fatto il main non lo toccheremo mai. Tutto il cuore del programma non sta, o la difficoltà non sta nel creare l'interfaccia grafica lavoro da 5 minuti sta nel decidere che cosa deve fare il programma quando l'utente interagisce con l'interfaccia grafica quando io clicco su risolvi o quando clicco su crea nuova partita e devo dirglielo io cosa fare quando l'utente clicca su quel bottone non sta nel me tutto il resto del programma sta nelle reazioni che il programma deve avere alle azioni dell'utente. E da domani cominceremo a vedere come programmare queste azioni dove dobbiamo andare a scrivere attraverso la classe controller. Questo era solamente un flash per non spaventarci di fronte alle interfacce grafiche, domani cominceremo a fare qualche esercizietto, qualche semplice esempio.